Domande e risposte. Quante volte devo ripetere una tecnica per perfezionarla? Ho detto, la ripetizione è la madre della perfezione. In inglese suona molto meglio, ma il in mio inglese purtroppo non suona granché bene. Il punto qual è? Il punto è che non basta ripetere. Ma bisogna ripetere in un determinato modo. Ti faccio un esempio semplicissimo. Uno dei problemi maggiori di quando si insegna a combattere è proprio la posizione delle gambe e la posizione di guardia. Premesso che la posizione di guardia chiaramente è prima di tutto un atteggiamento mentale, ma ad ogni modo. Questo perché? Perché la posizione delle gambe tende ad essere normalmente allineata e la persona tende a mettersi in defilata perché istintivamente una persona che non sa combattere protegge la linea centrale qual è il problema? che poi chiaramente questo rende molto difficile imparare a colpire ma in una chiave conservativa di sopravvivenza ha perfettamente senso ora che cosa fa un buon istruttore? come prima cosa progressivamente addestra la persona a mutare questa posizione di guardia e gli fa sperimentare quelli che sono i benefici a quel punto ripetere ha senso se ripeti senza senso, semplicemente stai ripetendo un errore e sedimentando un errore. Quindi di fatto stai perfezionando un errore. Venendo però alla domanda iniziale, quante volte devo ripetere per perfezionare una tecnica? Difficile da dirsi, ma ti posso dare dei numeri. Generalmente 3.000 ripetizioni e hai uno schema motorio valido della tecnica, 8.000, 10.000, quello schema motorio, non parliamo chiaramente di quelle che possono essere delle varianti o delle variabili, è consolidato.